Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007 e siamo tornati su Unsess. Allora in questa parte facciamo Donkey Kong Junior, l'anno scorso avevamo fatto Clu, Clu Land. Allora, Mario è finalmente è riuscito a catturare Donkey Kong, in questo gioco a piattaforma vesti i di Junior, figlio di Donkey Kong, ah. per salvare quest'ultimo <ride> dalle grinfie di Mario. Cioè quindi non si chiama Donkey Kong Junior, si chiama solo Junior, come quello di Dragon. No, è Donkey Kong Junior, vabbè, no, i sì. Panini di Junior! Non vedi là il titolo? È anche la.. Vabbè, lo so. Si chiama Donkey Kong. Sali e con le e catene ed è fra le varie insidie, schivando disgustose bestiole come mini coccodrilli e volatili per poi arrivare alle chiavi che aprono la gabbia in cui è richiuso Donkey Kong. Oh no! Dovrei essere veloce a ottenere i punteggi più alti, quindi metticela tutta, ma non dimenticare di salvare Donkey Kong! Yeah! Eh, si può fare in due? No, sì. ok allora come si gioca ecco lì lì c'è Mario io mi ricordo che era grande Mario che senso cioè che Mario era enorme era praticamente grande quando vuoi che comba non è vero Ca no no no no the... sì, ma non, ma non, mi avvisa. non fa... no no non no no no no no no se vuoi così va più veloce si sì, pure ah. si sì, si muore dalla vita pure qua eh si io credo che Junior, uh, come... Junior uh, uh, muore come mia nonna quando <ride> quando cade cioè nel senso Cali, si no, ma, ma ah, pai, non capisco. Perché? Ah, proprio qua non sto io. Cioè, non sei tu? Tu so, so, so, tranquillo, eh? Iiiiiii. che io ci ho già giocato. Sì, comunque. Si. Sì, sì comunque. Mi sa che Donkey Kong Junior ha ispirato. Ha ispirato Yukiki. Yuki mm. Le scimmie di Mario party mm. E Yoshi. Ok, in secondo livello ora Mario usa un arco per sparare quei così No, mi sa che li frusta. No, li, li spara, li. Appaiono dopo che lui spara. Mm. Uh, fanno uova, non cagano. E... Dicevano che non fanno una cacca. Tu, ah. tu, tu. No. Perché non lo fai? Perché è no. Bello. Perché quella è roba di Mario. Perfetto, ora si ricomincia tutto. Beh, solo tu. Ricominci. Se muori un uomo, per sempre di cose. Uh, ucciso. Uh, ucciso. Perché? Perché? Trulu era troppo distante quella liano perché ma non si può saltare dalla.. Nope. Uh Game Over, wow. Truly. Okay. Mar Marco du devi morire soltanto una nope. o due volte. Una volta. Sì, ora. Esatto, ma no! Pensavo che non bisognasse saltare. Eh, Marco, Marco, Marco, la Xbox Dennis non ti devi mai fidare. Uh, come il Donkey Kong continueremo fino a quando non, non finiamo i livelli. Sì, ne Quindi tagliamo? No. No. Giù. Bravo. Bravo. Cosa? Poi? Pisa quella di Ana. Ecco, bravo. E qui di sopra. Attento al coso. Voi, voi, voi, voi. scritte. Ho paura. Dai, ma smetterla di spawnare, ok, perfetto. Sta maggiore. I won! I am. Sembra che Donkey Kong abbia l'apparecchio, quello stesso. Sì, sembra sempre così. Cos no, no, cosa? No, ma vai, ma cosa? Tru du Ma io pensavo che mi sparasse alto! Invece no. No, ah. Ah, non devi farlo. Vedi, quello di Mario li frusta. Non li frusta, si li frusta se. Hai visto? Prima fa fa I primi sono i che non si possono saltare lo sai? si sì, appunto ho una paura immensa però poi io ho preso la chiave per sbagliare ho preso una chiave per sbaglio ho preso la chiave ho queste sono le chiavi quelle che ma dai ho saltato io Quelle le chiave, le, con gli scudetti tipo Sali sali ma no, non puoi salire. Sì, però si può salire Perché? Perché è tutto così stupido ma Marco sono giochi dell'ESP Cosa ti I salire. know it Day Sacco Ma perché? Eh, cioè cade dall'Aliano non si fa niente Cade da mezzo metro Muore Perché? Qual è il motivo di questa scelta? Dimelo intendo. Ti prego. Lo so, eravamo un po' ubriachi, quindi abbiamo deciso di rendere il vostro eroe un cattivo e di rendere Don eh, donkey un padre e di rendere il gioco schifoso. Morto. Io te l'ho detto. "Sono nascosto. Eh? Please. Ma ah, ce la facciamo, Dio santo. <ride> Re di Please. Cosa hai fatto? Mi sono glitchato, l'ho fatto apposta, così è l'unico modo. È vero. Sì. Io ci riesco senza glitcharli e e, glitcharmi. e poi non l'hai fatto apposta. Come facevi a conoscere i glitch in questo gioco? Perché ci sono glitch ovunque qua, ok? Mi! un Ma dai! C è davvero una scivola, si può arrampicare su, su un blocco di terra. O su anzi, te E perché c'è un blocco di terra che vuole? Eh, ce ne sono tanti Un blocco di terra che vuole. Nessuno ha detto che quelle, quelle piattaforme dove stanno Mario e Don Kicong ora sono, sono appoggiate a qualcosa, Davvero, cioè. Però non, almeno non sono terra. E questo cosa devi mostrare? No. no. Ah, ora allora lo rifai tutto. ma quindi mi stai dicendo che si può saltare più in alto? la molla? Almeno, allora. Eh. No, che ne so. Tu che hai premuto niente quando sei che si ha visto la molla? No. Come? Cool. Mi sa che ho premuto a... La... Marco, non fare solo... Non faccio che venire a parlare. Partene. Vai vai vai vai, corri, corri. Eh, stupido Marco. Sto stupido. Sto stupido Marco. Torniamo così. Eh. So. Ho sbattuto il sedere. Devo tagliamoci, vediamo quando secondo livello che ecco, ci sono tornati a secondo livello. Stavolta si spera che andrà meglio. Ni. Vai. Forza, forza, forza, forza, forza, forza. No. Ora poi Mm. ok sì. attenti prima sotto e poi sopra sotto che lo sopra Signori! C'è la secondo eh, Ci sono altri livelli? Eh lo so, grazie. Quanti ce ne sono? Bah, che ne so. Per il momento no, non ho ancora nessuna vita, anche perché diciamo Periamo che tre. ho resettato, tipo. Mm. Ogni volta. Esatto. Come, come si va avanti qua? Ma che ne so. Penso che devi saltare sulle piattaforme. Su quella piattaforma. Come si fa sicuro. sicuro? Che ne sai? Ecco, come lo so come? oh non si può passare e basta passa sulla piattaforma guarda vedi che si può ah quelle non sono spine quelle wow oh, oh che ok calma calma quella tro... quella roba lì è troppo veloce a parere mio già no! Oh, ma dai non me ne sono accorta ora inizio io eh tu devi iniziare dal primo livello però quelli tagliamo finché non arriva anche lui che okay, siamo tornati, Marco ha perso, quindi niente, Lo giocherò io. Niente. Uh. Ok non mi può uccidere, per favore. Qui sono abbastanza sicuro, però quel coso lì che è troppo veloce. Devo, devo Beh fare... ma sono solo sopra. Vedi. Qua non ti puoi preoccupare, stai qui non ti puoi preoccupare, è merda Oh, ok, sono, sono a posto qua. Ok, ora però non stare tanto. Basta che non salutare. Già no, cioè, sanato. Perfetto. E... Ho ok. Terzo livello fatto. Ora siamo al quarto, giusto? No? Esiste il quarto. Sì. Quando Oh mio dio Questo è l'ultimo, così. Ah, devo. Devo trascinare l'esempio. Ok, No! Ah. Io odio. che sono morto due volte, quante vite siamo? Quante vite siamo? Ne sono una te. Oh mio dio. Ti prego io non voglio ricominciare tutto la capo. io. Ma cosa? Questo sì. lo mettiamo in camera. Ok, sì. <ride> L'avete visto? Beh, sì, l'avete visto sicuramente se eravate attenti. Era entra! non li mettete indietro. È entrata? Come ho no, devi parla più in fondo. Vai, allora, vai, vai, entra. Io pensavo che si era fatto male. Di cappa Sì, di cappa Ti <ride> stavo pensando. No, scendi, scendi, ok. Si scende più veloce quando sei aggrappato con una mano sola.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 Mario è morto, <ride> e Donkey Kong Jr. regge così a casa, sì, vabbè. che ancora qua non tocca a Tocca a me, eh sì. No, ok, tocca a me, ricomincio a No, no, ma no, no, non di cominciare. Quindi questo era Donkey Kong Jr., se vi è piaciuto il video, niente. Mettete ah, like like, ci... iscrivetevi, è eh, il eh, genere, eh, che no, anche... visualizzate i video quindi... senza iscrivervi. Quindi ci vediamo alla prossima, ciao. Ciao.